noi diventiamo organizzatori dell'assistenza, quindi scegliamo gli assistenti, gli facciamo coloro e decidiamo l'orario, ovviamente in base ai budget e, e diventiamo diventatori di lavoro. Quindi eh, ovviamente svolgiamo tutte le pratiche di un datore di lavoro, questa fama, contenuti, sostituzioni, malattie, eccetera, eccetera. Ma eh, con il possiamo lavorare possiamo uscire quando vogliamo e non quando decido mai Questo è il vero messaggio dell'indiretta. Mm -hmm. Questo significa che al Comune costa di più eh, erogare l'assistenza indiretta? diretta? No. al Comune dovrebbe costare di più perché eh, salta tutte le spese che è una cooperativa affitto dei locali, segretaria, eh, assistente sociale, psicologo, tutte le figure obbligatorie delle cooperative. Con il diretto salta tutto ciò.